Siamo a metà in tante situazioni abbiamo vittorie a metà e ci sono tante chiavi che ci danno delle vittorie complete una di queste chiavi è proprio la nostra intimità con Dio Amen. quindi oggi comprenderemo che abbiamo vissuto delle vittorie piccole ma come vivere e vincere avere vittorie grandi abbiamo magari vissuto delle vittorie parziali ma comprenderemo come avere delle vittorie totali nella nostra vita nella nostra casa nella nostra famiglia nel nostro carattere tutto quello che Dio vuole fare con noi e quindi dobbiamo scoprire come è possibile vincere, come è possibile ottenere una vittoria totale. Salmo 27 verso 4. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Amen. E Davide era il re di Israele. Quando tutte le persone dovevano confrontarsi con un re, i re che venivano dopo sempre si diceva ha seguito Dio come lo seguiva Davide oppure non ha seguito Dio come, si, come lo aveva seguito Davide. Cioè Davide era il modello di riferimento, era il il punto ideale di re anche se Salomone aveva avuto una grande sapienza se Salomone era stato una persona eccezionale però tutti i punti di riferimento degli altri re che vennero dopo era sempre Davide è stato seguito l'esempio di Davide e non ha seguito l'esempio di Davide tu puoi capire questo, che Davide era un esempio fu il re di Israele però quando ha iniziato la sua vita la sua vita non è stata fatta come la vita di tanti cristiani ha affrontato tante battaglie e tante vittorie parziali fu chiamato attraverso un profeta, il profeta Samuele Samuele va a casa della famiglia di Davide e quindi ci sono tutti i figli e Samuele pensa che il re è il primo, il secondo ma dove sta? non c'è più nessun altro ci sta un ultimo però è lì con le pecore questo ci fa capire come, come i genitori avevano in considerazione Davide Davide era considerato lo scarto della famiglia la pecora nera della famiglia e così Samuele disse no noi non ci metteremo a tavola finché non verrà Davide e lui lo unse come re però la, la situazione non fu facile era visto come un ragazzino dice la Bibbia che era di bello aspetto era rossiccio possiamo immaginare un giovinetto di 16-17 anni questa è più o meno anche l'età che gli aspetti attribuiscono a Davide in quel periodo era un giovinetto e quindi praticamente era il coccolone essere, la gente non lo vedeva come un re non lo vedeva come un grande guerriero e c'era questo sentimento di disprezzo verso di lui però dopo un po' di tempo succede qualcosa succede praticamente che inizia ad andare a trovare i fratelli, i fratelli erano a fare una guerra, e lui va a trovare questi fratelli, e mentre lì sente un gigante che fa le minacce, noi ti distruggeremo, chi mi vuole sfidare, se mi vincerà noi vi serviremo, ma se io vincerò voi mi servirete, e il re Saulo che era re, lui aspettava essere davanti a tutto per combattere, di primo che aveva paura, e correva e Davide lì e inizia a fare domande però cosa succede? non è che la famiglia dice ah finalmente è stato, unto, è stato unto il re adesso sarà il momento Davide vai non è che lo appoggia inizia a dire che fai qua? che sei venuto a fare? ah io ti conosco tu sei orgoglioso tu sei venuto per vedere la battaglia sei, sei cattivo tornati di nuovo a guardare le pecore come doveva essere la vita di Davide? però lei c'è una vittoria ancora, che sembra ancora una vittoria parziale, Davide uccide il gigante, e lì tutti quanti, che bello, Saulo ha ucciso mille, però Davide ne ha ucciso diecimila, e quindi aveva avuto una vittoria, però questa vittoria gli causò tanti problemi perché il re lo voleva uccidere, erano vittorie parziali, Dio l'aveva chiamato re ma aveva la famiglia Dio l'aveva fatto vincere il gigante ma lo volevano uccidere Davide ha vissuto vittorie ma vittorie parziali però questo non è andato avanti per sempre e Davide scriveva, ha scritto molti salmi Davide è lui che ha scritto una cosa ho chiesto all'Eterno quella di dimorare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza in mezzo a tutti questi problemi in mezzo a tutte queste difficoltà tu puoi vedere che Davide aveva una cosa aveva un cuore per Dio anche quando era disprezzato e stava con le pecore lui lì adorava il Signore quello che ha caratterizzato la vita di Davide era il suo cuore per Dio Davide cercava Dio Davide adorava Dio Davide stava in continua comunione con Dio viveva una comunione continua con il Signore e questo lo caratterizzava e immagina la prima cosa che lui fa quando diventa, diventa re, qual è? Tante persone oggi all'improvviso si trovano ad essere re, pensano di fare grandi opere, qualcuno magari potrebbe costruire un palazzo, qualcuno potrebbe costruire un monumento, qualcuno penserebbe a fare non lo so, una grande città, una statua, qualcuno si preoccuperebbe dell'economia, però Davide appena viene fatto re, di cosa si dell'Eterno e di portare a Gerusalemme questo era il primo pensiero di Davide il primo pensiero di Davide era Dio deve stare con me Dio deve essere con me, la presenza di Dio deve stare con me Dio mi deve accompagnare perché Davide sapeva che la chiave per una reale vittoria è quando Dio è con Dio e Dio è con te quando tu sei con Dio Amen. e quindi Davide decide di far spostare l'arte però succede un problema il problema è che non viene spostata secondo le cose che Dio aveva comandato e muore in sia. il problema molte volte non è i sentimenti buoni che noi possiamo avere di fare una cosa buona per Dio ma molte volte facciamo le cose non nella maniera di Dio Dio ha una maniera di fare le cose Dio ha dei principi per fare le cose e tu puoi fare una cosa buona ma non farla secondo il principio. mangerai questa frutta sarai come Dio. Che bello, pensò Adamo. Io sarò come Dio. Il sentimento di Adamo non era sbagliato. Adamo voleva essere come Dio, però lo voleva essere nella maniera sbagliata. Adamo ha cercato di arrivare ad essere come Dio, non nella maniera di Dio, ad essere come Dio nella maniera sbagliata. Questo gli ha causato di essere cacciato dal paradiso terreno. Dio ha una maniera di fare le cose, Dio ha una maniera di lavorare nella tua vita. E se tu comprenderai qual è la maniera di Dio, Dio inizierà a camminare con te e inizierai a vedere vittorie totali, non più vittorie parziali. Quindi un amore muore, prendono la l'arca e la portano a casa di una persona che si chiama Obededon. E lì succede una cosa straordinaria. Dio benedice in una maniera esagerata questo posto perché per tre mesi l'arca della presenza di Dio dimora in questo posto. di Dio è rimasta lì per tre mesi ancora oggi c'è la benedizione in quel posto Amen. Dio benedisse e tutto quello che lui aveva, la sua casa le sue finanze, la sua famiglia i suoi figli, tanto che lo andarono a dire a Davide, Davide che succede? Guarda cosa è successo a Obede Dom, c'è l'arca a casa sua noi avevamo paura che potessimo morire le chissà che poteva succedere invece Dio lo ha benedetto perché quando Dio cammina con te quando tu ti muovi secondo le regole di Dio allora ecco che su di te c'è la benedizione e Dio benedice tutto quello che c'è nella tua vita benedice la tua famiglia benedice la tua salute benedice le tue finanze benedice tutto quello che hai nel tuo cuore benedice i tuoi sogni benedice i tuoi progetti però questo avviene soltanto quando la presenza di Dio arriva a Gerusalemme la vita di Davide inizia a cambiare era già re ma non inizia ad avere vittorie parziali inizia a vivere delle vittorie totali secondo Samuele 8,14 pose delle guarnigioni anche in Idumea ne mise per tutta l'Idumea e tutti gli edomiti divennero sudditi di Davide e l'Eterno proteggeva Davide dovunque egli andava dice un'altra versione dice il Signore rendeva Davide vittorioso ovunque egli andava mentre prima lui aveva vittorie parziali c'era il disprezzo della famiglia c'erano queste... da questo momento in poi dal momento in cui l'arca di Dio dal momento in cui la presenza di Dio inizia a dimorare con lui lui inizia a sperimentare vittorie totali inizia a vedere che interi regni si sottomettono inizia a vedere i nemici distrutti inizia a vedere vittoria su vittoria perché una delle chiavi della nostra vita, finché la nostra vita funzioni, è che Dio deve camminare con noi. Enoch camminò 300 anni con Dio, poi non fu più trovato, perché Dio se lo prese. E molti non capiscono cosa significa camminare con Dio. Noi dobbiamo imparare a camminare con Dio. Come si cammina con Dio? Camminare con Dio non è che tu vieni in chiesa la domenica, camminare con Dio non è quando tu ti chiudi nella tua stanzetta e preghi. Camminare con Dio significa questo. Finestra. Andiamo. Finestra, guarda qui, guarda che bella scritta che c'è qua sul muro. No? Ti piace? Che cosa ne pensi? Ti piace? Wow, grande, fine. Andiamo adesso destra di qua, guarda che belle bandiere che ci sono. Questa è la bandiera della Spagna, dell'Italia. Ti piace? Sì. Ok, adesso andiamoci a prendere un caffè, andiamoci a fare una passeggiata. Ah guarda c'è quella persona che ha bisogno di Gesù. Camminare con Dio hai ah, fatto la parte di Dio molto bene <ride> camminare con Dio significa che quando tu cammini non sei solo Amen. e devi avere una comunione nello spirito con Dio che deve essere qualcosa di profondo di intimo non è una comunione religiosa è qualcosa che deve stare nel tuo spirito quando questo avviene tu vedi che non hai bisogno di combattere perché Dio combatterà per te quando riesci ad avere questa, questo livello di comunione profonda col Signore, tu vedi che le cose succedono da sole. Inizia a ricevere rivelazioni in maniera continua, inizia a vedere quali giorni, a volte senza neanche pregare. Un giorno c'era un servo di Dio che si chiama Smith Swiggersworth e lui entrò in un compartimento di un treno. Entrò e seduto c'erano due preghi. All'improvviso questi due preti si inginocchiano, iniziano a piangere, dicono tu ci convinci di peccato. Lui non aveva neanche aperto la bocca, però Gesù era insieme a lui. E noi dobbiamo imparare a camminare con Gesù, perché se non lo sapete Gesù vuole vivere dentro di te. Gesù ha lasciato il cielo. Poi è ritornato in cielo, ma ci è dato lo Spirito Santo. Ed oggi noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E se impariamo ad avere comunione con Lui, dentro di noi, allora dovunque noi andiamo, andiamo con Dio. Dovunque noi andiamo, portiamo lo Spirito Santo. Quando tu entrerai in una casa, quella casa vedrà una luce, perché lo Spirito Santo è dentro di te. Però questo avviene quando noi riusciamo ad avere questa comunione, questa intimità. ad avere questa, questo camminare con Dio, questa relazione così profonda con il Signore, allora inizia a vedere una vittoria totale. Quest'anno non è come gli anni che abbiamo attraversato anni fa, questo è un anno in cui Dio ci dà una vittoria totale in tante aree della nostra vita. Questo è l'anno in cui attraverso la nostra comunione con Dio, attraverso l'intimità con Dio, noi riusciremo a vedere le più grandi conquiste della nostra vita non è per forza, non è per potenza ma è per lo spirito di Dio Amen. non è in base a quante eh, preghiere tu fai, o se vai all'Urdes accendi eh, le candele, morti o fai queste altre cose, o giri attorno alla colonna come si fa in Puglia tante volte non è questo Dio, se Dio cammina con te chi sarà contro di te? e Dio ti darà una vittoria totale questa mattina Dio ci sta dando una chiave molto importante per una chiave per una trasformazione di quello che è il risultato della nostra vita, di quello che gira intorno a noi perché quando noi stiamo nel segreto quello che noi otteniamo nel segreto si vede pubblicamente molti vogliono pregare in pubblico e ottenere risultati in pubblico, ma non funziona così quello che tu vedi nel, nella vita di tutti i giorni è il risultato di quello che tu vivi nel tuo intimo tuo segreto perché se tu lo ricevi nel segreto allora Dio ti ricompenserà pubblicamente e Davide quindi ha sperimentato questa vittoria 100% Dio ha benedetto lui e la discendenza dopo di lui al punto che nella sua discendenza è nato il Messia la promessa di Dio è arrivata tramite Davide e anche nella nostra vita nel tuo periodo di vittoria parziale Periodo in cui le cose non andavano come dovevano andare forse volevamo portare Dio però lo volevamo portare alla nostra maniera quando abbiamo capito per esempio la paternità ne parlavamo l'altro giorno con qualcuno quando abbiamo capito la paternità abbiamo visto che sono rotte delle cose abbiamo iniziato a vedere vittorie totali prima ci costava tanto parlavamo con la gente le persone si convertivano in un'altra chiesa è una cosa assurda tu li portavi al Signore, pregavi, venivano liberati, gli davi una profezia, Dio gli parlava, piange, piangevano, una cosa esagerata. La domenica vi ma, No, veramente io sono andato in un'altra chiesa perché eh, ho incontrato un'amica che va in una chiesa adesso sto andando là. Ma che sanno? Come è possibile? Fittore. E ne abbiamo vissute tante. Adesso invece paradossalmente è il contrario lavoriamo poco e teniamo tanto frutto a volte invece di pregare per le persone solamente ci parliamo e già vediamo che il giorno dopo c'è una faccia totalmente diversa perché lo Spirito Santo si muove e fa le cose Dio ci porta persone ce le porta Lui figli, discepoli e Lui le lavora, le trasforma quando tu vieni in chiesa e poi esci ti senti diverso perché Dio sta qua ma c'è proprio, lo puoi toccare, lo puoi sentire e ne senti il risultato questo avviene perché stiamo imparando a camminare con Dio e Dio ci dà vittoria totale io sto vedendo la vita di tanti di voi trasformati cambiati. non siete più le stesse persone a qualcuno ogni tanto ve lo dico sei diverso, non sei più quello di tre mesi fa, di sei mesi fa dovremmo fare una fotografia quando le persone vengono in chiesa vedete come fanno quelle delle diete, prima e dopo no? ma <ride> è dopo quello che è successo perché sono vittorie totali. e quando tu sei nella vittoria totale allora anche se ti sforzi poco perché noi pensiamo che le cose si ottengono per i nostri sforzi questo purtroppo è un retaggio che ci portiamo dalla chiesa cattolica, allora se io vado all'Urdes e le ottengo qualcosa allora se io mi metto farò Signora perché voglio la risposta tu mi darai la risposta e la risposta non avrei noi non possiamo comprare l'amore di Dio Amen. Dio non scende a partire con noi ma Dio vuole la tua amicizia Dio vuole fare di te la sua casa Amen. e quando tu impari a camminare con Dio allora non sei più tu ma è Cristo che vive dentro di Dio. Dio ti deve Molte volte spezzare, distruggere, ti rompere, lo diciamo con raga, perché lui deve vivere dentro di te. Non sono le tue capacità, non sono le tue, la tua umana potenza, non è questo, ma quello che è lui fa. Quando la presenza di Dio è su di te è come un manto, è come un mantello. Isaia 31.1 dice una cosa molto importante. cerca di aiuto e fanno affidamento sui cavalli confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti ma non guardano al santo di Israele e non cercano l'eterno tu hai un problema da chi vai? il popolo di Israele aveva questa usanza Dio l'aveva liberato Dio l'aveva liberato, l'aveva aiutato aveva aperto il Mar Rosso però quando si trovavano davanti a un problema dove andavano? Andavano in Egitto perché? Perché in Egitto c'erano i carri in Egitto c'erano i cavalieri in Egitto c'era l'esercito e quando loro chiedevano aiuto all'Egitto prepevano ma tu puoi leggere la storia di tanti re il re Asa, il re Uzia, tanti re che si sono messi invece lì non avevano esercito, non avevano forza non avevano nulla, però avevano Dio sono essi lì a cercare la faccia di Dio e Dio stesso ha mandato pietre dal cielo e ha fatto mettere uno contro l'altro si sono uccisi da soli Gedeone non ha neanche combattuto ha vinto un esercito con le trombe suonando a Dio a Gerico le mura erano alte ma soltanto camminando intorno a delle mura sono crollate le mura e hanno conquistato una città che nessuno poteva conquistare perché non è per forza, non è per potenza ma è per lo spirito di Dio e se tu riesci a camminare con lo spirito a vivere con lo spirito e non fai dell'aiuto del mondo la tua forza allora tu vedrai che Dio opera nella tua vita tu vedrai che Dio cammina davanti a te, che Dio apre strade che Dio distrugge i nemici che Dio guarisce le malattie che Dio provvede per il lavoro che Dio fa tutto perché Lui ti ama una volta immaginate che c'era Mosè Aveva, il popolo di Israele aveva fatto dei vitelli di oro, aveva commesso un grande peccato davanti a Dio e quindi Dio disse io non andrò più con, il mio, con questo popolo, sono un popolo ribelle, non li voglio ascoltare più. Però Mosè fece una cosa, eresse una tenda che si chiama la tenda di convegno, non era il tabernacolo dove c'era l'arca, una tenda soltanto per le persone che volevano incontrare il Signore. E Bibbia dice che quando Mosè entrava, si toglieva il velo e parlava con Dio. E tutto Israele vedeva Mosè che andava lì e tutti quanti, chissà adesso cosa dirà Dio, tutti quanti lì ad aspettare. E la gente fuori iniziò ad adorare Dio, iniziava a cercare il Signore, iniziava a pregare Dio. E questa cosa divenne un momento di adorazione a Dio. Pensate, c'erano due posti, un posto dove si facevano delle funzioni religiose e un posto dove la gente poteva incontrare Dio anche quando Davide portò l'arca c'era anche il tabernacolo a Gabaon e il tabernacolo era vuoto perché l'arca la, la posero nella tenda di Davide che era un posto dove sono stati composti i salmi dove la gente parlava davanti a Dio saltava davanti a Dio i profeti profetizzavano era un mezzo manicomio tipo come la chiesa nostra però la Dio rispondeva Dio parlava e Dio si muoveva perché nasceva la vita perché quando c'era la presenza di Dio e' lì che c'è la vita e quindi Mosè era lì tutto il popolo adorando Dio tutto il popolo pregando Dio tutto il popolo camminava con Dio tutto il popolo cercava Dio a un certo punto succede un cambiamento Dio dice adesso dovete partire Mosè dice sì però non mi hai detto chi andrà con me se tu non vieni con me non facci neanche partire e Dio dice una cosa sconvolgente farò questo che tu mi hai chiesto perché ti conosco personalmente non lo fece perché era la cosa giusta non lo fece perché era la cosa buona o era la cosa... no, lo fece perché l'aveva chiesto Mosè Abramo distruggerò io Sodoma e Gomorra senza dire niente ad Abramo guarda, chi era Abramo? doveva chiedere il permesso ad Abramo per fare una cosa del genere perché? perché la relazione che c'era fra Abramo e Dio Abramo era l'amico di Dio era così forte e Dio dice, non posso fare questa cosa senza parlare con, con Abramo devo parlare con Abramo e Dio ha sempre cercato questa relazione, tu lo vedi con Adamo e con Eva, Dio scendeva e passeggiava nel giardino, Adamo dove sei? non se ne stava sul trono bello tranquillo, passeggiava perché voleva stare con Adamo voleva stare con Enoch per 300 anni camminava con Enoch a un certo punto ha detto, non ce la faccio più devi venire con me, ha preso Enoch e se le relazione che c'era con Adamo viene recuperata per questo secondo Corinzi 6,16 dice quale accordo c'è per il tempo di Dio e gli idoli? perché voi siete il tempio del Dio vivente come Dio disse io abiterò in mezzo a loro camminerò fra loro sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo Dio vuole camminare in mezzo a noi Dio vuole camminare con noi Dio vuole vivere dentro di te perché ha deciso di fare di te il Tempio di Dio, di fare di te la sua casa non esiste più il Tempio a Gerusalemme quando Gesù è risuscitato è morto la, la cortina del Tempio si è spezzata quel Tempio non esiste più anche se lo ricostruiranno oggi Dio dove abita? nel tuo cuore in questi giorni stavamo parlando con una musulmana e lei diceva come fa Dio a venire ad abitare nel mio cuore? è impossibile, lui è il creatore dell'universo e viene ad abitare nel mio cuore io non lo posso credere sì lui è venuto a morire per poter venire ad abitare dentro di te perché vuole avere una comunione profonda con te e quando lui viene a vivere dentro di te c'è una vittoria totale però dobbiamo fare attenzione a non perdere questa comunione e questa intimità con Dio Adamo l'ho perso quando spesso tu pecchi continui a peccare, continui nel peccato lui se ne va perché Dio non può dimorare in un tempio sporco peccare non significa che oggi hai preso una caduta sei scivolato e hai fatto un errore il peccato è quando tu rimani perseveri e continui a fare la cosa sbagliata allora a quel punto Dio non può stare con te, se ne va perché lui è santo molto spesso io lo dico quando prendo alcune persone che possono essere che vengono in chiesa che hanno dei problemi seri col peccato io dico, non fa bene o cambi o adios il peccato è una cosa terribile perché ci separa da Dio e Dio è santo non può vivere nel peccato anche Saulo l'ho perso Saulo era stato scelto da Re era il re, era stato un tuo re Dio disse a Saulo io sarò sempre con te se tu sarai con me però Saulo a un certo punto iniziò a montarsi la testa appena lo fecero re si andò a fare un monumento Davide si prese l'arca di Dio e se la portò a casa Saulo invece si andò a fare il monumento il monumento al re Saulo ah Dio ha detto questo va bene però le persone dicono questo facciamo contente le persone perché poi altrimenti succedono problemi questo se... è compromesso politico fare contenti gli altri io ricordo una volta ero in una chiesa c'era un gruppo di musica e io ero responsabile della musica e c'era una sorella che io glielo dicevo sempre veniva praticamente con una spaccata che si vedeva tutto con un tanga con una trasparente quindi parlare con il pastore se non va bene dobbiamo prendere questa persona la dobbiamo togliere dalla musica perché gli ho detto che deve vestirsi decentemente, che non sta bene così però lei continua e questa persona mi rispose in una maniera che mi ha lasciato scioccato che se no non la possiamo non gli possiamo dire niente Se perché? Se perché lei è, fa parte di una famiglia molto grande in chiesa e quindi se noi gli diciamo questo non viene, più in casa, non viene più la famiglia e si ci la chiesa e poi che cosa dobbiamo fare? e disse è meglio che se ne va la gente piuttosto che se ne va Dio però c'è un compromesso le persone molte volte non ti vogliono dire la verità perché ci tengono più ad avere una sedia occupata che ad avere un'anima in più in giro quando tu hai i capelli ti sei fatto un nuovo taglio di capelli di sorelle e andate vicino ad un fratello come mi sta? che cosa vi volete far sentire dire? la verità? <ride> o che vi stanno bene? fratello come va? tutto bene? tutto bene? o vuoi che ti racconto? le persone che ti vogliono bene ti dicono la verità anche se ti fa male perché in realtà quella verità se sul momento ti fa male però ti sta facendo bene Saulo invece no Saulo voleva l'approvazione degli uomini le persone dice no perché dobbiamo uccidere tutti questi animali e sterminarli possiamo fare un'offerta a Dio molte persone mascherano le cose cristiane vabbè, noi dobbiamo fare questo facciamo una cosa, facciamo un'offerta a Dio sì, siamo andati a fare una rapina abbiamo rubato 3 milioni di euro facciamo un'offerta a Dio, alla Madonna accendiamo la candela sapete, a Napoli esiste il termine Mariolo che sarebbe il ladro e pochi sanno che si chiama Mariolo perché? perché prima di andare a rubare andavano davanti alla statua della Vergine Maria e accendevano una candela perché il colpo gli doveva andare bene una persona così Saulo era una persona così le persone che aveva insieme con lui erano una persona così vabbè ma noi non uccidiamo facciamo un'offerta a Dio non uccidiamo il peccato usiamo questo peccato per Dio non si può vivere una vita di compromesso non è possibile se Dio è con te rimarrà con te soltanto se tu vivi una vita di santità se tu vivi una vita al 100% con Dio, se tu vivi una vita in sottomissione alle autorità che Dio ha messo sulla tua vita, altrimenti le cose non funzioneranno. Dio non può camminare con il peccato, Dio non può camminare con gli ipocriti, Dio non può camminare con i falsi, non cammina con gli avari, non cammina eh, con tutte le cose che non gli piacciono. Sai, a volte tu incontri un medico antipatico, mi è capitato però è bravo a fare il suo mestiere e tu vai dal medico antipatico perché ci vai? perché è bravo a fare il suo mestiere però se ti deve andare a mangiare una pizza fuori per te andare con un amico così è Dio Dio non sta con le persone con cui deve stare Dio sta con le persone con cui è stare. magari se deve salvare la vita di una persona fare un'opera nella vita di una persona la fa, però non significa che sta accadendo Perciò mi diceva la sorella in questi giorni che cos'è la grazia, perché ci sono persone che hanno una grazia particolare, qual è il segreto? Camminare con Dio. Se noi iniziamo a camminare con Dio, Dio camminerà con noi e le cose saranno così facili, ma così facili. Non è possibile. Non è possibile che la salvezza è gratis. Non è possibile che prima che io sto chiedendo una cosa, quella cosa già arrivi. Non è possibile quando Dio cammina con noi possiamo avere una vittoria totale. Adamo l'ha perso Saulo lo perde, però che noi non lo possiamo mai perdere, lo dobbiamo sempre avere un giorno c'era Billy Graham, fece una riunione stava facendo le riunioni, a un certo punto fermò la musica per 15 giorni, per 15 giorni fece un'evangelizzazione senza musica perché dato che avevano um, un ministero musicale molto bello, le persone iniziarono a pensare che la gente si convertiva per la musica, e lui disse non è così, la gente si converte perché Dio sta qui, quindi per 15 giorni fece la campagna evangelistica senza musica e le persone si convertirono ancora di più, non è la tua strategia, non è le tue capacità, le parole che usi, è Dio, se lui cammina con te, ti vedrà, ti vedrà, e tu avrai vittoria totale nella tua vita. Signore che non possiamo mai perdere la gioia della tua presenza. Salmo 27 verso 4. Davide era lì in mezzo alle pecore, disprezzato, umiliato. Che cosa poteva chiedere un ragazzo di 16 anni, 17 anni, con una vita davanti? Qualcuno di noi avrebbe chiesto, Signore, dammi un buon lavoro, Signore, dammi una buona moglie, un buon marito, Signore, fammi arrivare il principe azzurro sul cavallo bianco, cose del genere? Una cosa? chiesto all'Eterno e quella circo di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempo. Tu puoi leggere la Bibbia e troverai che Dio cerca una cosa sua, Dio cerca adoratori, Dio cerca persone che lo adorino, persone che, che vogliono stare con lui, Dio sta cercando amici, non sta cercando servi, non sta cercando schiavi persone che lo servono, io sto cercando persone che lo amo, che vogliono stare del tempo con lui tre mesi con obbede Tom e ancora oggi c'è la benedizione che succede con la nostra vita se noi iniziamo a far vivere Gesù dentro di noi tutti i giorni se iniziamo ad avere questa comunione profonda con lui, che cosa può succedere? non abbiamo idea di quello che Dio può fare se iniziamo a camminare con lui le passione per la sua presenza, passione per lui. Dobbiamo essere innamorati. Proviamo a avere un momento per pregare, per cercare il Signore.